la top 10 dei sottomarini e basi abbandonati che hanno fatto la storia. Ciao a tutti! Sono il vostro amato Pirata RB2000 e oggi vi parlerò della top 10 dei sottomarini e basi abbandonati che hanno fatto la storia. Siete pronti per scoprire le storie e i segreti di queste incredibili strutture sottomarine che una volta erano il fulcro della tecnologia e della strategia militare? Preparatevi ad immergervi in un mondo di avventure e misteri, e scopriamo insieme quali sono i luoghi più interessanti e affascinanti del nostro viaggio. Numero 10, mine navali abbandonate. Lungo la lunghezza e la larghezza di entrambi gli oceani Pacifico e Atlantico sono ancora contate da centinaia di mine sottomarine attive, che sono ancora sommerse. Durante la Seconda Guerra Mondiale, sia i tedeschi che i giapponesi, oltre agli alleati, fecero molti sforzi per proteggere e fortificare le loro rotte navali mettendo in atto una vasta rete di mine. La maggior parte di queste mine sono state ritirate alla fine della guerra, tuttavia si sa che ce ne sono molte ancora attive che potrebbero rappresentare un pericolo per le barche civili. Il problema è che con la fine della guerra molti documenti di entrambe le parti sono stati distrutti e l'esatta ubicazione dei campi minati navali è sconosciuta. Numero 9 Conosciuta con il nome di Isola Quinto, questo piccolo territorio di soli 90 km quadrati è stato utilizzato nel corso della storia come base militare in diversi conflitti. Tuttavia, l'uso più militare notevole è stato dato durante la Seconda Guerra Mondiale quando fu occupata dall'Italia e praticamente trasformata nella sua totalità in una base di guerra sottomarina. Oggi, quest'isola conta circa 3.000 abitanti distribuiti in tutto il centro e ad ovest dell'isola. Invece, ad est, ancora oggi si trovano gli edifici e le case fortificate che raccontano la storia di quello che una volta era la più grande base navale della zona. Numero 8, Base Sottomarina La base d'attacco sottomarina situata in Estonia era, a suo tempo, una delle basi più avanzate dell'estinta Unione Sovietica. Durante il periodo in cui era in funzione, rappresentava un'icone di avanzamento tecnologico in tempo di guerra fredda. In questa base si trovavano i reattori nucleari dei sottomarini e ospitava un numero importante di testate nucleari. Le operazioni cessarono da un giorno all'altro nel 1991, un paio di mesi prima della caduta dell'Unione Sovietica. Fino ad oggi, non si sa dove tutto l'equipaggiamento e le armi presenti nella base siano andati. L'enorme base oggi si trova nel mezzo di un parco nazionale, ma il suo ermetismo è mantenuto da pochissime persone e risulta difficile esplorarla. Numero 7. usl Ling. Questo è sottomarino, messo in funzione alla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'USS Ling è stato per alcuni anni il sottomarino americano più avanzato del mondo. Negli anni 70, con la sua uscita ufficiale dalla flotta della Marina degli Stati Uniti, questa incredibile nave è diventata parte del Museo Navale del New Jersey, dove ha funzionato per circa tre decenni, essendo la sua attrazione principale. Purtroppo, dopo il passaggio dell'uragano Sandy, il museo ha subito gravi danni ed è stato chiuso e lasciato fuori dalla portata pubblica. Numero 6, base sottomarina. La base sottomarina del porto di Palermo fu costruita durante la dittatura militare di Enver Oxa in Albania. Questo gruppo di tunnel sottomarini, situato all'estremità nord di Puerto Palermo, servì come base per una flotta di navi d'attacco veloce. Tuttavia, questa base cadde in disuso dopo la sconfitta del governo, ma a differenza di altre basi militari, non fu smantellata. Fu ulteriormente militarizzata e protetta, anche se la base stessa non veniva utilizzata. Oggi, questa fondazione è stata ricondizionata e dotata di diverse modernizzazioni che hanno permesso di ospitare importanti esercitazioni congiunte con le forze marine di altre nazioni. Numero 5, U-Bot abbandonato. Sebbene ci siano centinaia di sottomarini di questo tipo che sono stati abbandonati, forse il più sorprendente di tutti è il 181, costruito per la Kriegsmarine tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo fantastico sommergibile ha partecipato a molte operazioni di guerra e, essendo uno dei pezzi più importanti della flotta navale tedesca, si dice che abbia affondato almeno 20 navi nemiche. Dopo essere stato attaccato da un aereo britannico e affondato nel 1944, il U-181 fu riparato e tornò operativo solo mesi dopo, fino alla fine della guerra. La sua importanza strategica era tale che il suo recupero e riparazione furono una priorità assoluta per la Kriegsmarine. Numero 4, Aberlady Bay. Il titolo Aberlady Bay si riferisce esattamente a una baia situata in Scozia, caratterizzata dal gran numero di navi di diverse dimensioni e usi che sono state abbandonate e giacciono in silenzio. Questa baia fa parte di una riserva naturale locale che si prende cura di e protegge tutto ciò che contiene, quindi molti dei resti di queste navi rimangono ancora sulla spiaggia e possono essere facilmente visti. Ci sono almeno 8 pescherecci del XIX secolo, alcune navi addestramento militare e poco più lontano dalla costa si possono vedere i resti di alcuni sottomarini di diverso tipo, che segnano la linea di marea in modo davvero suggestivo. Numero 3, Sottomarino. Il sottomarino da trasporto è stato utilizzato per il traffico di droga per almeno due decenni, soprattutto dalle reti di narcotraffico situate in paesi come Colombia, Venezuela e Messico, che hanno investito molte risorse per migliorare le modalità di passaggio dei confini della droga. Negli Stati Uniti, una delle invenzioni chiave in questo tentativo è la fabbricazione di sottomarini artigianali avanzati che copiano la tecnologia russa e nordamericana. Alcuni di questi sottomarini possono trasportare circa 10 tonnellate di stupefacenti, ma una volta che hanno scontato il loro compito, i narcos li abbandonano ovunque, compreso il famoso parco paludoso delle Everglades in Florida. Numero 2, U-Bot nel fiume. Scoprire navi da guerra abbandonate dopo un naufragio non è una cosa così strana. Ciò che è strano è trovare un sottomarino U-Bot nazista nel mezzo di un lago iconico come quello in Ontario. Tuttavia, questo è accaduto nel 2016, quando un gruppo di ricercatori ha scoperto, situato sul fondo del lago, un oggetto che era chiaramente un sommergibile. La vera sorpresa è stata scoprire che questo sommergibile era uno dei sottomarini nazisti più avanzati. Si stima che questo sommergibile risalisse il letto del fiume San Lorenzo fino ai Grandi Laghi con l'intenzione di attaccare alcuni punti strategici degli Stati Uniti, ma la ragione per cui ciò avvenne è ancora sconosciuta. Si crede che il sommergibile sia affondato a causa di una qualche forma di sabotaggio, poiché la sua distruzione non fu opera delle forze militari di questo paese. Numero 1, base sottomarina in Crimea L'ormai estinta Unione Sovietica era nota per la sua riservatezza, soprattutto riguardo alle sue installazioni militari e di intelligence che spesso erano nascoste persino ai membri del governo. Questo è il caso della base sottomarina avanzata situata in Crimea, una gigantesca struttura situata all'interno di una montagna e nascosta da una serie di tunnel sottomarini. La base sottomarina serviva come base di riarmo, manutenzione e intelligence per i sottomarini nucleari tattici dell'Unione Sovietica, rendendola una delle più importanti del paese. Non appariva sulle mappe e aveva almeno 5 livelli di sicurezza organizzata per garantirne la segretezza. Secondo i documenti recuperati dell'epoca, serviva anche come deposito di parte dell'arsenale nucleare del paese, conferendole un'importanza strategica ancora maggiore. Oggi, questa struttura rimane un luogo difficile da raggiungere e tecnicamente impossibile da accedere senza i permessi necessari. Tuttavia, la sua esistenza è stata confermata e la base sottomarina rimane una testimonianza della tecnologia militare avanzata dell'Unione Sovietica. E questo conclude la nostra top 10 dei sottomarini e basi abbandonati che hanno fatto la storia. Speriamo che abbiate trovato questa lista interessante e informativa. Se vi è piaciuto il video, vi preghiamo di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati sui nostri prossimi contenuti. Inoltre, visitate il nostro blog e i nostri social per approfondimenti e curiosità sul mondo dei sottomarini e delle basi militari abbandonate. Grazie per averci seguito, ci vediamo nel prossimo video.